Bello essere freelance, ma invece noi siamo un po' più positivi. E quindi adesso viene Roberto Sorrentino a spiegarci che freelance è bello se... Sì, freelance è bello se facciamo attenzione ad alcuni dettagli. Eh, freelance è bello se eh, ci poniamo delle domande. Le mie domande sono state, eh, che vi faccio qui innanzitutto, sono quelle che io avrei voluto che mi facessero qualche tempo fa, ed è per esempio quanti di voi, se potete alzare gentilmente la mano, quanti di voi mettono in discussione il vostro modo di lavorare, quello che state facendo in questo momento perché, non so, magari non siete soddisfatti. Anche Chiara, fantastico. E, e quanti di voi invece hanno dubbi sui prossimi passi che devono realizzare? rispetto al no, migliorare il... Ok, quello che io avrei voluto... Eh, e quello che credo che in questi casi serva, almeno è servito per me è avere una pila la pila eh, è, è necessaria se ci trovassimo in questo spazio molto grande che non conosciamo completamente al buio senza luna piena fuori e luci spente di notte eh, nel mio caso la pila questo è il pavimento di una no, meraviglia! Eh, la pila nel, nel mio caso è stato il coaching eh, per me il coaching è stato importante nella misura in cui ha, mi ha dato una direzione, senza pila ho fatto uh, dei tentativi, ho cominciato a ah, letteralmente brancolare nel buio e ho, la prima cosa che ho fatto è dedicarmi ad esempio al 100% alla formazione perché io mi ritenevo inadeguato, il mio impostore mi consigliava così. E così facendo, è bello parlare con l'allarme in sottofondo ma poi si smette. E così facendo però in realtà ho dedicato la mia attenzione a una cosa che non aveva realmente bisogno di tutta questa mia attenzione. Non sto dicendo che non c'è bisogno della formazione, quello che dico però è che in realtà eh, la formazione io in questo momento la uso in maniera diversa, la distillo nei momenti in cui ho bisogno nel corso della, di, di, delle attività lavorative e poi la utilizzo immediatamente, eh, quando sono molto fortunato, come è stato successo ora di recente, la utilizzo nel, nelle, uh, diciamo nelle attività, quando uh, so, faccio attività con, con i clienti. Um, freelance è bello se... Uh, riusciamo a scegliere il nostro percorso professionale ad aggiustarlo nel corso del tempo, a migliorarlo nel corso del tempo e, nel mio caso per esempio freelance ha voluto dire uh, fare degli esperimenti, provare uh, fare delle cose che ehm, Lasciare da parte delle cose che non funzionavano bene, ad esempio la collaborazione al 50% con due aziende, entrambe volevano il 100% di me e io diventavo matto, non ha funzionato, ho scartato, così come eh, ha voluto dire essere, lavorare con quelle aziende che erano allineate con i miei eh, valori, così ho potuto bilanciare aspirazioni ma anche portare la pagnotta perché se no la portiamo a casa poi l'anno dopo non si, non si riesce a fare nulla e dobbiamo abbandonare i nostri meravigliosi progetti e di volta in volta sempre più alzare l'asticella e, che, e, e diciamo, a, a arrivare a quelle aspirazioni eh, che, che tanto desideravo a quel modo di lavorare freelance vuol dire soldi Um, non lo fate, questa cosa non, non è vero, non cresce la piantinata e, però se, uh, se non stiamo attenti, il secondo anno uh, rimaniamo fottuti letteralmente eh, io cioè, avevo un buffer importante e ho potuto pagare le tasse di quest'anno che erano equivalenti a quello, tutto quello che guadagnavo negli anni precedenti quindi ho pagato un, un veramente tanto eh, però poi cioè, sopra il secondo anno poi si può sopravvivere soprattutto se siete nel regime ordinario come me e, e quindi, ecco il secondo anno può arrivare veramente un ammazzato. Lo dice anche la mia amica che lavora all'Agenzia delle Entrate. Voi che lavorate a freelance siete dei cretini perché arrivate al secondo anno impreparati, proprio letteralmente così. Freelance vuol dire anche avere un, un, un buon partner, questo è un memo per me che devo scegliermi un commercialista migliore. L'altro giorno gli ho chiesto mi mandi gentilmente gli F24 in PDF così faccio copia e incolla del codicino scemo no? dall'F24 all'internet banking. E lui mi dice sì, te l'ho mandato, erano delle immagini dentro i PDF, non c'è dialogo no? e se lui non è così allora forse è meglio un commercialista digitale, come sempre Alessandro Pomponi si vende in questa maniera, grazie a Freelance Camp ho, ho avuto modo di contattarlo. Uh, essere in freelance vuol dire anche spazio di lavoro. Questo è quando ho dovuto smontare tutto e ho riconfigurato la stanza. Innanzitutto ho il super privilegio, tra i tanti che ho, anche di avere una stanza dedicata, eppure solo di recente ho cominciato a sfruttarla. E quindi ho investito innanzitutto su una sedia, perché sulla sedia di plastica si lavora malissimo, ve lo posso dire. Poi ho investito su una scrivania sollevabile, che è stata una roba fantastica, lavorare in piedi ogni tanto è una gran cosa. E, e poi mi sono mh, preso questo, questo tavolo su subito pagato 400 euro però è di una bellezza stratosferica ora la, la stanza è una, una figata e, però insomma spendere con intelligenza no? attrezzarsi lo spazio migliorarlo man mano regalarsi qualcosa essere freelance vuol dire prendere da community come questa da delle vostre community dei professionisti ma vuol dire anche restituire eh, questo per me è un impegno importante eh, mi sono girato senza microfono, scusami, non lo faccio più. E, quindi vuol dire anche restituire, questo è un impegno eh, importante che io eh, credo di dover compiere. Eh, freelance vuol dire anche essere, eh, ben, benessere fisico. Eh, nel momento in cui ho cominciato a lavorare da casa ho celebrato una quantità di tempo importante, e a questo punto poi uh, ho cominciato a fare prima delle passeggiate fuori poi ho cominciato a correre, poi ho fatto la DJTN, ho fatto 5 km ho detto, eh, poi, poi ho cominciato con loro, con FixFit e, e, e faccio tre sessioni a settimana, è una figata io mi ci trovo benissimo lui, tatuatissimo, non potrebbe mai essere mio amico, però eh, questa cosa mi, è, è per me è molto divertente, e oggi la devo fare assolutamente, e, ed è, mi aiuta insomma, sì, a sentirmi meglio nella sostanza. E, freelance però vuol dire anche occhio alla dispensa, perché è piena di cose dolci, sono goloso, e quindi invece di attaccarmi alla dispensa, oggi mi attacco al cassetto delle verdure. Freelance, infine, è crescita personale. È roberto eh, che una settimana fa era qui con le bambine a fare i guanti da paura per halloween e lo stesso roberto oggi che fa eh, che è un professionista soddisfatto ci sono ancora delle cose da migliorare e, e essere freelance mi permette di continuare a mettere in discussione il mio percorso migliorare eh, fare delle cose che ehm, Diciamo, prima pensavo di non poter fare, ma mi metto in discussione, esco dalla mia zona di comfort, trovo nuovi spazi eh, per, per imparare nuove cose. Um, ad esempio, la mia forma di freelance è quella di essere collaboratore unico. No? Uh, sono di fatto dipendente di una società che mi dà il 90% del lavoro. È una società con cui lavoro benissimo, siamo allineati sui valori e via dicendo. E ho poi un 10%: è il mio kindergarten dove posso sperimentare un gran, bel contatto con il CEO posso fare ricerca sugli utenti e via dicendo. E, eh, però ehm, avevo sempre escluso in questo modo di, di fare lavoro commerciale, di andare a vendere design, di andare a vendere il mio lavoro, perché così mi veniva meglio, perché ritengo di non essere bravo a fare lavoro commerciale. Proprio ieri mi è stato proposto, ma perché non vai a vendere te design? E io mi sono detto, ma perché no? perché, perché non, non farlo adesso, oggi che ho una situazione che mi permette di, eh, diciamo, di costruire on top su quello che ho già, e, e quindi ecco, come quel pomodoro soluto, eh, freelance vi permette di crescere e fare le cose secondo i vostri tempi e come le, eh, le preferite. Questo sono io, sono Roberto Sorrentino, mi occupo di design, eh, non disegno sedie, non disegno cuscine, in realtà eh, mi occupo di esperienze, e quelle esperienze che facciamo tutti noi quando abbiamo un'esperienza fisica, un'esperienza digitale, e può essere per esempio l'apertura dell'internet banking, eh, utilizzare l'internet banking e trovare sempre gli stessi problemi che non vi permettono di, di fare determinate cose o, o per esempio commettete sempre gli stessi errori, no? E esperienze positive hanno un impatto positivo sul business, esperienze drammatiche hanno esperienze a volte uh, anche tragiche per, per il business. Quindi io analizzo problemi, intervisto le persone per, trovare, per comprendere i loro bisogni, ipotizzo delle soluzioni e poi le testo ancora. Se mi volete aggiungere Grazie. su LinkedIn, questi sono i miei contatti. Grazie.